Mi collego all'intervento dell'assessore Mazzillo per dare un po' di chiarezza a quello che noi stiamo oggi votando. Noi stiamo dando praticamente eh, un potere alla ragioneria di appunto, attivare questo, questa rinegoziazione del debito ordinario di Roma Capitale. Questo debito ammonta a circa più di un miliardo di euro, di cui 500 milioni con la Cassa Depositi e Prestiti. Il resto è in mano a banche private. Questo che significa? Che con la Cassa Depositi e Prestiti il Governo, come dice la, la, la consigliera, ci ha permesso di, eh, con questa circolare di fare questa rinegoziazione e avere la possibilità di avere una liquidità nel 2017 di quasi 10 milioni di euro che l'OREF suggerisce di utilizzarlo per ridurre i debiti fuori bilancio in particolare. Quindi in pratica siamo, eh, cioè utilizziamo liquidità per arrivare ai debiti fatti da altri, quindi è sempre eh, diciamo il, il, il, il problema del circolo vizioso di questa liquidità che insomma alla fine non è che va nel, nel, nel sistema produttivo ma va a pagare debiti eh, passati. La cosa importante che io volevo mettere invece in evidenza è che l'assessore qui presente era appunto questi altri 600 milioni di euro che abbiamo verso le banche private se era possibile dialogare con queste banche per la rinegoziazione dei tassi di interesse che mi sembra invece un po' più interessante in vista di una, un risparmio strutturale per Roma Capitale perché è vero che noi stiamo spostando di due anni le rate per cui non è che cambia molto cioè il debito resta e lo paghiamo invece nel caso riusciamo a fare una rinegoziazione dei tassi di interesse verso le banche private magari con la forza appunto del governo che ci aiuti e con qualcuno che ci dà una mano visto che questa città sta in uno stato pietoso allora potremo avere strutturalmente queste risorse per tutta la lunghezza di questo debito che ci portiamo fino non so a quanti anni, Insomma i nostri nipoti forse continueranno a pagare questo debito. Per non parlare del debito commissariale che, come diceva l'assessore, ammonta a quasi 11 miliardi, di cui 3 miliardi ancora di debiti commerciali da ripagare, quindi anche lì una rinegoziazione, verificare tutti i debiti e così via. Quindi questa città l'abbiamo ereditato in una maniera che dal punto di vista contabile mi sembra veramente una battaglia contro il tempo per cercare di mettere a posto questi dati contabili e sono certa che con questo impegno che ci stiamo mettendo eh, ci riusciremo a, a non fare né debiti fuori bilancio noi e questo è un impegno che ci stiamo prendendo tutti, con questo, con, abbiamo fatto una pianificazione di commissioni congiunte e bilancio con tutti i vari dipartimenti per verificare appunto gli impegni di spesa che stiamo eh, spendendo in questo periodo, se tutto è a posto, se i cronoprogrammi stanno, stanno andando nella, nella versione diciamo, delle linee programmatiche della sindaca, quindi il nostro lavoro qui è un continuo, un continuo stare sempre dietro, dietro a questa nostra grande città che eh, stia, è veramente ricca di difficoltà che dobbiamo assolutamente superare. Quindi benvengano questi 10 milioni in più che ci stanno dando la possibilità appunto di avere liquidità nell'anno, ma che siano appunto finalizzati per diciamo, la concretezza che poi tra l'altro ha chiesto anche l'Oref. Grazie. Grazie a lei.